Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo video, come vi avevo promesso, vi porterò un po' di completi maschili eh, fatti con il personaggio femminile allora, questi qui sono tutta una serie di outfit che io ho preso della, dalla lista quindi ci sono magari alcuni che non, eh, non escono fuori nel senso che comunque non, eh, non vengono e ci sono alcuni che li ho creati io ho provato a creare qualcosa però eh, comunque sia ci vuole molto molto molto tempo per, per capire quali sono i pezzi che vanno quali sono i pezzi che non vanno quello che devi mettere, quello che non devi mettere e come li devi abbinare comunque eh, come già detto in linea di massima questi sono tutti i pezzi che io ho messo eh, diciamo sono tutti gli outfit diciamo che sono sulla lista ragazzi non è che li ho creati io o cosa sulla lista c'è scritto outfit e io ho preso e ho fatto quel determinato outfit allora eh, qui andremo un po' in velocità perché comunque ci sarà la parte del video in cui andremo a creare la gara in cui faremo il tutto e quindi sarà parecchio in velocità comunque sia per il video integrale ragazzi vi lascerò una scheda qui in alto a destra eh, dove trovare sia il video per fare mh, gli outfit eh, al femminile sia il video per fare mh, diciamo il glitch completo perché qui non è che vi sto a spiegare più o meno come funziona il glitch però vi sto semplicemente facendo vedere mh, in che modo dovete fare per creare gli outfit non ho voluto tagliare questa parte del video perché comunque ho preferito lasciarla eh, non per il tempo di via assolutamente anche perché il video dura meno di 10 minuti quindi a me delle visualizzazioni o del pagamento di youtube me ne sbatte la minchia quindi eh, ve lo dico proprio palese e, e quindi andiamo a vedere gli outfit che sono stati creati allora, innanzitutto ragazzi eh, vado per dirvi che io ho messo la play in inglese per cercare di capire meglio la lista quindi lo consiglio di fare anche a voi mettete la play in inglese eh, è semplicissimo ovviamente fatelo prima di aprire GTA perché altrimenti vi chiuderà il gioco se lo fate a gioco aperto e una volta che avete fatto ciò diciamo che siete già a buon punto c'è una parte ragazzi che... Eh sulla lista che è scritto bottoms allora i bottoms sono le parti inferiori top sono tutte quante le parti superiori, canotte, cazzi e mazzi e poi vabbè ci sono glasses che sono gli occhiali, ci sono i guanti ci sono un sacco di cazzi e ovviamente è scritto tutto in inglese per questo vi consiglio eh, di mettere la play in inglese in maniera tale da poter trovare tutto quello che è elencato nella lista e poterlo abbinare e quindi qui andiamo a vedere diciamo un po' tutti i completi che sono usciti fuori ci sono alcuni che sono decenti alcuni che sono indecenti alcuni che si vedono alcuni che non si vedono e insomma ragazzi c'è tutta una serie di completi allora il glitch funziona questo mi sembra il più carino diciamo il più decente eh, anche qui ci sono delle parti del paramedico, insomma si possono tirare fuori tante cosine se, se volete ragazzi solamente dovete avere un po' di pazienza nel cercare tutti quanti i vari pezzi per poterli fare e, e riportare nel personaggio insomma altro dire ragazzi, spero che il video vi sia stato utile, detto questo un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.